Salve a tutti ragazzi, sono sempre S2004 e ho deciso di fare una survival insieme a voi quindi ciao e benvenuti in questa nuova serie allora, spero che riconosciate questa skin che utilizzerò solo per oggi perché se no sarebbe copiare altri youtuber che è uno dei miei youtuber preferiti e quindi... Ah già, è uno dei miei youtuber preferiti e che mi ha dato anche l'ispirazione per iniziare a fare lo youtuber Quindi detto questo, iniziamo Allora, avevo messo cassa bonus e anche mappa di avvio per iniziare bene allora, vediamo un po' allora la caccia utilissime mm, con... però allora io la mappa la terrei già qui cioè ce l'ho già in mano creiamo ok quanto è grande 3 su 4 ok prendiamoci questa che fare... che potrebbe sempre fare utile la, una cassa è sempre utile poi, visto che abbiamo l'ascia, sfruttiamola già per farci un po' di legna e così incominciamo subito bene allora. legna ne prendiamo tanta che ci serve ci servirà poi per fare una bella casa danno fastidio un po' gli alberi volanti chiudiamo già questo pollo così ci facciamo un po' di materi materiale ma intanto io direi di guardare un po' come è fatto il territorio così ci sappiamo già ok questo è inaspettato non me l'aspettavo di trovare già così subito una giungla e allora andiamo a visitarla Adosca senza fa neanche farla apposta Cioè ti trovi davanti eh, Una giungla con i meloni Già farm Ti puoi fare cose varie Ok Me lo dici così Minecraft? Me lo dici così? Boh Ma tanto mi è capitato ho, visto, mi, ho già notato che mi capita molte volte Di finire in un mondo con ah, iniziamo a organizzarci spegnere l'inventario comunque mi è capitato molte volte di eh, finire in un mondo e iniziare già subito con eh, con la giungla vicino per prendersi le zucche è stato le eh, zucche si sì, meloni ah. raccogliamoli se già così vanno bene prendiamo un albero piccolo così non sto una vita a buttarlo giù non rovina tanto l'ambiente bene 6 vanno già bene poi con due lì Possiamo già iniziare una farm, piccola, ma possiamo iniziarla. Ma io comunque mi guarderei bene nei dintorni, magari poi trovo casualmente. Eh. Cioè, non dico di trovarlo, trovo un tempio della giungla. Che sarebbe molto bello iniziare già con un tempio della giungla. Così possiamo già subito far trovare delle cose, materiali importanti per... Um, iniziare bene la serie, altri menu che tanto male non fanno, eh. io direi anche di iniziare poi subito farci un po' di pietra perché sennò non possiamo iniziare bene. No, mi sa che non c'è un tempio della giungla qua. O almeno io sarò sfigata e non lo trovo perché probabilmente c'è. Ma saranno un bioma talmente grande che non lo troverò. Allora. Io inizierei già a farmi una casa perché probabilmente verrà notte molto velocemente e noi non, non avendo un letto potremmo morire e se per questo non abbiamo neanche una spada quindi sinceramente è meglio iniziare bene facendoci già una casa e io me la farei di... del legno che c'era laggiù che... uh papagallo ciao come stai? bene? ok non ho niente da darti quindi ciao Prendiamo queste che sono importanti per fare la carta. Andiamoci da qui. Ma vediamo un po' dove siamo. Ok, siamo qui. E se noi, teoricamente dovrebbe essere così, non so, eh. Se andiamo dritto dovremmo tornare al posto di più una caverna. Prendiamoci già da pietra una crafting al volissimo e subito piccone di legno e c'è cioè subito piccone di legno subito piccone di, di pietra Allora, cartone lento come sempre da scavare poi mettiamo la torcia qui così non spawnano molto. ah me lo dici così? c'è solo questo? prendiamoci la pietra c'è uno scheletro là ma abbiamo una sp... Questo in adesso. Questo sarebbe un. sarà un grande problema. Allora, distruggiamo il crafting. Andiamo con la spada di cattiveria e andiamo già subito ad uccidere tutti. Ciao, mi ha già ucciso. Io me ne vado. Beh, magari mi raccolgo i materiali, giusto? Potrebbero fare comodo. No. Voi non mi sparate, voi non mi sparate, io non voglio morire. Vabbè, ma che headshot mi, mi fate? No. Devo farmi un buco tattico, un buco tattico dove non ci sono mostre a rompere. Buco tattico, buco tattico qua. E se arriva uno scherito dietro di mi ammazza. Fortunatamente abbiamo le torce che avevamo preso prima la mangiamo per... poi cassa ne siamo già due casse mettiamole qua poi in questa cassa mettiamo cuocere il salmone con questo piccone qui niente qua non ci facciamo niente facciamo già giusto le torce che ci potrebbero servire per la notte e nient'altro una pala ecco cosa ci potrebbe servire facciamoci spito dei stick con già una pala Or organizziamoci perché sto inventario fa cagare e qui mano libera mm. e già così potrebbe già andare bene eh? il nostro inventario allora io direi di fare una feritoia qui per vedere come fuori la situazione anche se ma questa sembra una pessima idea e poi anche qua così mm. già così si vede un po' poi nient'altro avevo messo mm. ah facciamo un mega taglio dove faccio passare la notte